Senza musica noi siamo un po' persi, come rondini, con la crisi mistica. Ho sentito l'estate bussare alla porta, scherzare, scappare, lasciarci l'inverno. Poi ho visto la mamma, mi apparsi in un sogno fa, non devi temere, andrà tutto bene senza musica Senza musica noi siamo un po' persi come rondini con la crisi mistica.